sono una scarpa secondo me, da, da doveva testare forse Babbo Natale e ci avrebbe detto solamente cose positive perché nasce per ammortizzare e proteggere chi va, chi va piano o chi pesa tanto e quindi forse noi non eravamo adatti per questo, a meno che la, la riprovo dopo la Sicilia lì. sempre parlato nella mia vita della teoria delle conseguenze inaspettate e questa Bondi 7 di oca ne rappresenta in effetti l'essenza. Per capirlo partiamo velocemente dalle specifiche sono scarpe da 297 grammi anche se di fatto sembrano molto più leggere rispetto a quelle della concorrenza concorrenza che in effetti ha lanciato anche dei mattoni che abbiamo visto e recensito nel, nei mesi scorsi. Hanno un differenziale di 4 mm, 36 mm nel tallone 32 mm nell'avampiede. Comunque questa scarpa è pensata per il comfort e non tanto per la velocità. A differenza delle Clifton 8 che comunque consentono una grande ammortizzazione ma al tempo stesso una buona velocità, la Bondi 7 è una scarpa pensata davvero per correre molto lentamente e per podisti amatori alle prime armi. In questo caso al posto di partire dalla Tomaya partirei dalla geometria Metarock geometria che consente al podista amatore anche quello a, alle prime armi di correre relativamente velocemente al tempo stesso di avere una protezione davvero efficace l'intersuole come al solito in eva è abbastanza morbida anche se non è così morbida come quella delle clifton 8 sappiate però che la cosa non è così male perché questa scarpa consente in effetti una maggiore stabilità stabilità nonostante i 36 mm di altezza dal suolo che invece in altre scarpe creano fondamentalmente un'instabilità intrinseca nel design della scarpa stessa così stabile che i sensori RunScribe avvicinano questa scarpa molto di più a una 4 che a una 3 ci sono comunque delle caratteristiche che non mi aspettavo come per esempio il tallone che è sicuramente solido ma consente al piede di restare coccolato oltre soprattutto al battistrada che invece sicuramente funziona tra virgolette dura molto di più rispetto a quello delle altre scarpe la trazione è ottima e e in effetti anche la corsa è davvero molto fluida. Ha una gomma leggera ad alta abrasione che in effetti consente, grazie anche al posizionamento nei punti strategici, di avere un grip abbastanza perfetto e al tempo stesso una durata del battistrada significativamente migliore rispetto a quella delle sue scarpe gemelle tra virgolette, o sorelle più piccole. È stata creata una divisione nel tallone che consenta ai podisti alle prime armi, quelli che atterrano di tallone, di avere un atterraggio un po più morbido e al tempo stesso di avere una transizione più fluida che eh, di fatto per chi inizia a correre è fondamentale per evitare anche infortuni. Sarei curioso di capire, di entrare nella testa del designer di questa scarpa anche perché secondo me la Tomai è stata pensata solamente successivamente, resta secondo me comunque abbastanza traspirante, consente di tenere fermo il piede ma secondo me c'è qualche dubbio sul discorso relativo allo spazio disponibile nell'avampiede, qualcuno si è lamentato, ad ogni modo vediamo cosa ne pensa il pro depodista. Tra l'altro sarebbe davvero molto succoso se vi iscriveste al canale per consentirvi di guardare ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie e di allenamenti, come ho già detto in realtà sia il dottor Soffientini che il sottoscritto sono riusciti a farla correre Agevolmente sotto i 4 al chilometro, grazie soprattutto alla reattività della scarpa, nonostante l'ammortizzazione che eh, questa Bondi 7 offre. Poi è chiaro che a qualcuno questa scarpa potrebbe non piacere per il peso eccessivo e, e quindi al posto di scegliere la fragola eh, Bondi 7 preferirebbe la Clifton 8 banana. E parlando del pro depodista, l'ho sentito qualche giorno fa, prima di andare in Sicilia, mi hanno detto, guardando su Instagram, che ha sicuramente preso almeno 5 kg, sentiamo cosa ci ha detto, tra l'altro questa recensione è proprio grazie ai vostri coffee, eh, quindi vi ringraziamo davvero tanto, ci vediamo alla prossima, keep running, stay strong, ciao. Andrea sto preparandomi per, per gli ostacoli, però volevo chiederti, visto che abbiamo fatto la recensione delle Clifton 8 e eh, raccontato che avremmo parlato delle Bondi 7, cosa ne pensi di queste Bondi 7? dopo averle utilizzate per oltre 100 km. Ciao a tutti, eh, guarda ti dico che è una scarpa molto diversa dalla Clifton, pensavo che fosse una Clifton un pochino più pesante, invece mi sono reso conto che correndoci ha eh, anche una schiuma forse anche giustamente più, più dura rispetto a quella della Clifton, quindi eh, due scarpe diverse, la concezione di massimo ammortizzamento di Oca c'è. Eh, è meno, meno filante della Clifton, è molto molto più protettiva. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe e a quali pesi eh, le suggeriresti? Guarda, sono, sono scarpe per, per persone che hanno un appoggio molto prolungato, quindi persone che viaggiano magari a sopra i 5,30 km e persone che pesano più, più di 75-80 kg, quindi sono la scarpa perfetta secondo me per, per gli oversize. Che, che si buttano nel mondo della corsa per, per dimagrire, è la scarpa perfetta. E se queste persone dovessero avere qualche problema di pronazione le suggeriresti comunque? Eh? Guarda, secondo me la possono usare lo stesso perché sul mercato c'è tipo la Cayano, forse meglio, però comunque è una scarpa che è talmente protettiva che anche se proni un attimino ti, ti sostiene. E per quali distanze le utilizzeresti? Beh, questa qua è una scarpa, come abbiamo detto, per persone non velocissime, eh, quindi le potrebbero usare tranquillamente per preparare una, una maratona anche senza, senza particolari problemi. Eh, proprio a questo punto per una persona che corre a 5.30 è una scarpa tutto fare, anche perché immagino che i fartal che non vadano molto più forti né molto più lenti, e quindi cerchiamo la massima protezione dalla scarpa e questa qua la, la può offrire. A livello di calzata suggerisci stesso numero Oka oppure mezzo numero più grande? Allora suggerisco lo stesso numero Oka, attenzione, questo è un campanellino, sono un po' strette di avampiede, mi ha, mi ha dato qualche problemino uh, il mignolino, eh, il quinto dito eh, con del, del piede sinistro, perché hanno comunque la tomai abbastanza stretta un po' più stretta delle Clifton 7, secondo me. Invece a livello di intersuola, l'intersuola è abbastanza diversa rispetto alle altre, cosa ne pensi e soprattutto secondo te sono più morbide o più reattive? Allora, intanto sì, è vero, l'intersuola è molto diversa da quella della Clifton, è sicuramente molto più dura, quindi sempre per, per i pesi importanti infatti faccio fatica a schiacciare l'intersuola per, per ammortizzare sembra quasi di, di correre su non, non sono dure che sono scomode ma sento proprio che l'ammortizzazione non è fatta apposta per me ma sarebbe da, da persona un pochino più pesante forse l'avevo già detto che eh, l'ammortizzazione di un camion per una macchina invece per una macchina leggera e in questo caso si lì, non, non andrebbero bene. Non so se dirti più, più morbide o più reattive perché non sono scarpe morbidissime, ripeto forse per uno che pesa 80 kg sono scarpe morbide e non sono scarpe reattive, cioè ho corso a 4,10, 4,5 però non è che è una scarpa che, che si fa spingere bene. Mi sa che sei l'unico in tutta Italia che utilizza queste scarpe correndo a 4 al km, comunque so che le hai provate anche a 5.30 con Running School. A quella velocità cosa ne pensi? Ma l'ho provata anche nei riscaldamenti, sembra sì più morbida, ma per quel fatto di, di appoggio che ti dicevo più prolungato a terra allora diventa una scarpa giusta. Eh, come ho detto prima è stata pensata per gli oversize e per chi va lento e... Quindi in quel campo lì sono, credo, uniche perché alla fine una scarpa così tanto ammortizzata non, non esiste. Nella prima impressione, nell'unboxing, parlavi del fatto che comunque sembrava il battistrada migliore rispetto a quello delle altre eh, scarpe Hoka, eh, confermi oppure, oppure secondo te è uguale agli altri? No, no, confermo, confermo, non mi ricordavo di averlo detto, però confermo, in effetti si sta consumando di meno e non si è piallata su, sull'esterno, quindi sì, eh, sta andando meglio che le altre oca. E secondo te in effetti quale potrebbe essere la durata di queste scarpe, sapendo che comunque il podista medio che le compra pesa 80 kg, quindi quanto secondo te possono durare? Eh, Questa qua è una domanda un po' strana, perché ti dico chi pesa 80 kg è... Corre, corre relativamente poco, non fa 7 su 7, quindi secondo me fanno quasi in tempo a scadere di più le scarpe, ma eh, direi comunque 600 km o comunque 6 mesi di scarpa, dopodiché sono da cambiare. Dico 6 mesi proprio per quella cosa che tanti magari non riescono a raggiungere 600 km in 6 mesi. E invece Andrea, l'avevi già detto, ma vorrei ribadirlo, per chi pesasse 70 kg o 65 kg, le raccomanderesti comunque oppure suggerisci di passare alle Clifton? No, lì direi le Clifton perché comunque sono una scarpa più, più prestante comunque tanto protettiva, 70 kg una Clifton diciamo che ammortizza e protegge molto bene. Secondo te a livello di scarpe simili quale, quale ci sono sul catalogo delle, delle varie aziende? Guarda di simili praticamente c'è poco e niente, ripeto secondo me la, la Caiano che è una scarpa però per pronatore se no davvero è difficile trovare una scarpa per, per persone oversize, uh, mi viene in mente la Invisible di Nike però per uno che pesa 80-85 kg kg si spiattellerebbe molto prima di questa, quindi secondo me è proprio unica nel settore. E secondo te Andrea quali sono i pregi e difetti di queste Bondi 7?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 potrei fare la, come si dice, la, la recensione con, con più di 80 kg. Comunque ti dico, secondo me, sono solamente pregi perché è una scarpa fatta apposta per chi corre lento ed è fatta bene. E l'unico difetto, forse incontrovertibile, è la tomaia un po' stretta. Va bene, grazie Andrea. Speriamo di recensire ulteriori scarpe hoca nel, nelle prossime settimane. C'è sempre il discorso della famosa Uh, Rincon 3 che uh, uscirà tra pochi giorni, quando ritorni dalla Sicilia, penso che quello sia uh, il mio regalo per te. Ciao Max, grazie. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima.